Questa scena mi ricorda i freak show Dove tutti sono speciali ognuno al suo flow In fila per far ridere il pubblico Sono talmente innovativi come piaghe da decubito Tutti i bambini con la para Babadouk, quali fantini, burattini, dead boy su questa scena tutti i è tipo toy Di concerti tutti fake, zero Robby Boy Vedo solo copiatura, quarantena Ricoprono più della metà della scena Cos'è si muovono in testa, altalena Come paranormal, tutto tema, Artisti underground, sono sotto fondo tipo catena Spingo sta merda come fosse rap in vena Concerti trap, autotune Vendono la loro merda Cantidino Vuoi provare a superarci? Beh, beh, prego fra Sta roba è così fresca e nuova Che ancora nel cielo fa ah, ah. è per Maschere di cera, tipo che ci stanno dietro in bici noi sopra un carriera Ste rime di merda voi come le fate, andate pure a dire che ci spappolate Lo sappiamo tutti che sono stronzate, vi lasciamo con il volto bianco Michael Myers Voi che fate i rapper, sembrate donnette, noi che vi mangiamo a ballette Sti concerti farsi fatti in playback, siete scarsi e manco lo sapete Pezzi tutti uguali sushi dopo e barbo sti trapper vestiti da donna Norman Bates, Tragic. apri questa traccia e metti in play, metti in play, frase ritardato e non si vede, ha, letter Se non flotti me, se non flotti noi, sappiamo che non ci capite, eh no. ma quando un po' di spacco ti ammazzo, fra sbuca sto suono e ti buca la psiche e grida. Cosa ti aspetti da me? Vengo a tagliarti la testa con una motosega si tipo Jason Lo faccio e sei tipo steso Queste tipe vogliono fare un po' tutte Harley Senti il flow che ti spaventa fra chiama mi smiley Parli della tua figa ma chi se la caga? Dopo questa sparite fra abracadabra Senti il flow che taglia la testa sti mezzi papi Nel mio showfra non c'è la tua clicca di Ah ah. Tardi, perché smetti, rompiamo il culo. Tu zitto e guardi. Nei tuoi pezzi, che di stupido pipi